questo è il 77 Teamspeak del movimento Zagast Italia anzi il 78 per la precisione riprendiamo le, le nostre, i nostri incontri Teamspeak dopo qualche periodo di, di pausa stiamo facendo ripartire un po tutte le attività e, e appunto ripartiamo anche con i Teamspeak eh, questi incontri online che effettuiamo eh, solitamente la domenica sera eh, con tutta la comunità Zygeist Italia per eh, aggiornare sulle novità, sui progetti, su tutto il mondo Zygeist, da, da quello internazionale a quello più locale. Allora, avevamo eh, stabilito di, di organizzare questo TeamSpeak con uh, una traccia un po', un po' semplice, quindi facciamo un po' il punto della situazione, visto il il lungo periodo di, di silenzio. e Ci aggiorniamo un po' su quindi, quanto fatto finora, e vi raccontiamo le, le novità di quest'anno, i progetti futuri e daremo qualche dritta su come poter partecipare al movimento italiano e darci una mano con i nostri progetti. Allora, iniziamo con la storia. Come è nato il, il movimento Zygast? Ovviamente è un, un movimento internazionale. È stato fondato nel 2008 a seguito del, della messa in onda su YouTube del film documentario Zeitgeist eh, Addendum di Peter Joseph, eh, dove all'interno all del film eh, veniva criticato assolutamente il sistema monetario e il sistema istituzionale de, della nostra civiltà, mentre la seconda parte del film eh, andava un po' a descrive un, un sistema alternativo, la famosa Resource Based Economy, l'RBA eh, presentata da, ideata da Jacques Fresco che purtroppo, mi, mi dispiace eh, doverlo annunciare nel Telespeak dove sostanzialmente ricominciamo con la nostra attività, purtroppo ieri eh, è andato a mancare, l'altro ieri è andato a mancare Jacques Fresco all'età di 101 anni eh, diciamo ovviamente le condoglianze, eh, lo ricordiamo per, per quello che ci ha lasciato eh, in eredità questa idea di, di un mondo eh, e di un tipo di, di gestione del mondo molto alternativo rispetto a quanto tuttora praticato. E, e quindi dicevamo che nella seconda parte del film veniva presentata questo, questa alternativa alla società come la, la conosciamo noi e in fondo, proprio quasi prima dei titoli di coda, Peter Joseph lancia un messaggio, se sostanzialmente fa un invito, invita le persone che credevano appunto che fosse più sensato un mondo come quello descritto nel documentario, e invitava la gente a riunirsi nel web e andare a formare questo movimento per la creazione di questo mondo e appunto a seguito del film un sacco di gente ha trovato sensato quello che mi ha proposto e ha cominciato a contattare peter joseph a livello internazionale in italia invece il movimento del capitolo italiano è stato fondato e iniziato da federico pistono nel 2009 con la creazione del sito web vari altri strumenti, ovviamente canali YouTube, il canale um, YouTube, Twitter, vari canali social, e soprattutto è stato a, sono stati iniziati a organizzare i TeamSpeak, cosa sono i TeamSpeak? Beh, quello che stiamo registrando in questo momento TeamSpeak è un software che viene utilizzato da tutto il movimento zagest per effettuare delle, delle riunioni audio su, su web. Non è altro che un programma che consente di fare quindi audio chiamate, ma le consente di farle tra molti partecipanti, eh, molti nuovi arrivati, ci chiedono come mai non utilizzate l'angout, Skype che sono più semplici, sono più diffusi. Molto banalmente, perché oltre a essere più ottimizzato, occupare meno banda, Teamspeak consente di fare riunioni con ben più di, di 10 persone che solitamente è il limite di questi altri programmi di cui abbiamo citato prima ma è possibile farlo anche in 100 persone e poi è, è gestibile anche a livello globale infatti nel nostro canale Teamspeak del Movimento Zygast abbiamo i vari canali dei vari capitoli nazionali eh, ci sono anche quelli dei gruppi di lavoro quindi diciamo che consente anche una gestione un po' più profe chiamiamola professionale, un po' più controllata quindi spiegato che cos'è il TeamSpeak eh, sono appunto iniziati questi incontri online tra, tenuti da Federico Pistono con i, i nuovi arrivati e mano a mano sono iniziate le, le prime idee, i primi lavori eh, ovviamente l'incontro online eh, è sfociato anche in incontri dal vivo eh, tra persone fisicamente <ride> faccia a faccia e piano piano sono nati anche i primi gruppi cittadini tra i quali eh, ovviamente il gruppo cittadini Milano di cui faccio, facciamo parte qui, qui da noi, tra l'altro per chi non è collegato qua oltre a me al microfono ci sono Ezio e Veronica, altri due. Ciao! ciao due attivisti di lunga data del gruppo cittadini di Milano e del Movimento Zagest Italia e appunto oltre ai gruppi cittadini sono stati creati i gruppi di lavoro tutto quello che sto dicendo per l'Italia vale per tutto il resto del mondo è un movimento internazionale che condivide più o meno le stesse idee, le stesse, la stessa struttura Uh, ovviamente se da un'altra parte del mondo viene ideato qualcosa di, di, che funziona meglio, le, le informazioni si vengono un po' condivise per, per cercare di migliorarsi tutti quanti. Uh, quindi tornando a noi, sono stati sviluppati anche gruppi di lavoro, quello più con più lavoro per l'italia era il gdl traduzioni un gruppo di lavoro traduzioni in quanto dal, dal, dal, dal gruppo eh, di lingua anglosassone veniva prodotto un sacco di materiale che però per limiti nazionali non poteva essere compreso fruito da, dai, dai nostri concittadini e quindi il, il gdl traduzioni eh, effettuava questo gran lavoro sottotitoli eh, sottotitoli doppiaggi le traduzioni dei libri, i doppiaggi quindi c'è stato un grande lavoro che, che è stato fatto negli anni eh, un altro GDL molto attivo era quello della programmazione in quanto il sito internet era, è gestito per intero da noi eh, attivisti quindi serve anche qualcuno che vada a gestire il sito e, e, e poi ovviamente beh, non sto a indicarveli tutti ma c'è quello di grafica e video per fare volantini o filmati eccetera e sono stati gruppi di lavoro molto attivi prima vi dicevo de, del materiale che arrivava dai paesi anglosassoni eh, giusto per eh, un po' spiegare come è strutturato il movimento c'è un capitolo globale chiamato global chapter dove vengono prese un po' di... Eh, vengono discusse idee, vengono programmati i lavori, arrivano materiali che poi vengono rilasciati ai vari capitoli. Non è che è un, un, un sovralivello che gestisce eh, i capitoli, i capitoli sono abbastanza scollegati da, da, dalla parte centrale. In realtà la parte centrale serve per facilitare, per aiutare, per condividere le informazioni. Se in Australia si trovano una nuova forma di attivismo efficace, non so, producono un volantino che è molto defetto, il Global Chapter aiuta a far arrivare questa informazione anche agli altri capitoli nazionali che non sono collegati direttamente con, con l'Australia ed eccetera. Ehm... Cosa abbiamo fatto nei, negli anni? Il Capitolo Italiano ha partecipato a tanti eventi, a... <coughs> ha partecipato a vari simposi, a dei festival, a varie conferenze, e abbiamo anche organizzato molti z-day che sono le giornate di promozione Monito Zygast, abbiamo organizzato proiezioni pubbliche, presentazioni, Abbiamo fatto un sacco di, di attività in questi anni. Uh, quelle un po' mh, più importanti, vabbè, ovviamente il, film, il movimento è stato fondato a seguito del film uh, Zagest Addendum, che tra l'altro uh, segue cronologicamente uh, il film uh, Zagest the Movie, che è il primo lavoro artistico del, del, del regista Peter Joseph, che poi sostanzialmente è il fondatore del Movimento Zygast, che eh, questa opera artistica che, andava, che faceva itinerante negli Stati Uniti, eh, dove suonava strumenti, mandava in proiezione le dei video, eh, criticava molto la, la società, è diventato un, un grande successo online in quegli anni e, e da lì poi si è, è creata appunto l'idea di, di trovare anche un'alternativa oltre a fare critiche e quindi appunto è stato fatto l'addendum. Quindi l'addendum è stato un po' il primo film che è, è stato proiettato nei nostri eventi ma nel 2011 è stato rilasciato il, il film, Vegas uh, Moving Forward, eh, nel 2011, a fine 2011 è stato proiettato in Italia, mi pare. No, no, inizio, era, ah, inizio 2011, era, giusto? Era gennaio, febbraio. il 15 gennaio 2000, 2011 è stato proiettato quindi a Milano. Beh, in tutta Italia, in 20, 20 città italiane e nel resto del mondo. Se ricordo bene, era stata scelta una giornata eh, comune per tutto il mondo, infatti, c'è stato molto lavoro nella traduzione dei sottotitoli ed è stato proiettato in lingua originale sottotitolato. Eh, grazie a questo film, molto, molto più. dove sono stati corretti alcune imprecisioni magari che c'erano nell'addendum, nell eh, c'è stata una grossa risonanza internazionale. E tra l'altro, quell'anno è stato uno degli anni più proficui per il movimento sia internazionale che nazionale. Ad esempio, a livello nazionale, lo stesso anno abbiamo organizzato il simposio Società Sostenibile, che prendeva un po' spunto dai TED Talk, che sono queste conferenze di 20 minuti, e in questo simposio abbiamo organizzato un tema comune che appunto andava ad analizzare un po' le le problematiche della società e le possibili alternazioni in una quindicina di, di interventi di vari relatori tra cui ricordiamo Jacopo Fo e Silvana Agosti e, sempre quell'anno, durante la proiezione Moving Forward era stato scovato nel pubblico, pensate, Paolo Bonolis con il quale appunto, è partita una collaborazione che ha portato poi alla pubblicazione, alla messa in onda su una, Canale 5, su Canale 5 sì, di questa uh, trasmissione di Bonolis che si chiama Senso de della vita, sono state mandate in onda a fine puntata le, delle pillole tratte da Moving Forward, eh, infatti diciamo che Infatti l'hanno segato subito Infatti è, stato, è stata anche l'ultima edizione, mi pare, di senso della vita o, uh, o no, fatto tempo no, a, farne, a fare tre pillole Siamo riusciti a farle tutte, tranne l'ultima in cui avrebbe dovuto mostrare Giac Fresco sì, e sì, l'Arabie Quindi diciamo che un po' siamo riusciti a fare breccia anche nel mondo della televisione ma. Quando si sono accorti cosa stavano facendo è stato un po' cancellata la. mi pare proprio la serie. Hanno interrotto. Sì, sì, sì, il senso eh, della beh. vita è un più apparso. Che peccato. Uh, speriamo ah. non ce n'abbia con noi e Paolo Bonolis. Sempre, no, uh, cosa è successo poi? Nel 2000... 2012 sono cominciati i primi rumori, primi c'è stata una separazione tra. Um, movimento Zygeist e il Venus Project. Il Venus Project, come dicevo, fondato da um, Jacques Fresco, proponeva questa resource-based economy, questo modello di civiltà. Eh, il, il movimento Zygeist invece si, si applicava come eh, movimento di promozione di questa idea, ci sono stati dei dissapori, dei delle divergenze di opinione su alcune decisioni che hanno portato eh, i due movimenti a prendere strade differenti, nessuno de dei due movimenti ha rinnegato l'altro, cioè entrambi comunque proponiamo ancora le, le stesse idee di un tempo, solo lo stiamo facendo in maniere differenti e per strade parallele o comunque non più sulla stessa strada. Sempre quell'anno c'è stata la partecipazione di Federico Pistono, appunto come dicevo prima il fondatore, il coordinatore del capitolo italiano alla Singularity University che è un programma scolastico della NASA che, che punta alla, alla, alla ricerca della singolarità, cioè ehm, chiamano varie menti brillanti da tutto il mondo, le mettono in una classe e cercano di sviluppare dei progetti eh, potenzialmente applicabili anche nel mondo dell'industria, delle start up interessanti. A seguire Federico Pistone ha iniziato vari altri progetti e ha dato, diciamo tra virgolette, le dimissioni da, da coordinatore del capitolo italiano, non avendo più particolare tempo, comunque avendo altre priorità nella sua vita, eh, quindi ha di fatto lasciato il Movimento Zagest e tanti attivisti che c'erano allora, eh, sono subentrati più coordinatori, non c'è stato un unico coordinatore ehm, che, che, che ha preso l'eredità di Federico Pistono, c'è stato più coordinatori che hanno portato avanti le attività. Eh, in realtà eh, sono state fatte tante cose da, da dopo da rilascio il rilascio al Moving Forward, <coughs> Per esempio sono state create le zai-pillole, ci siamo resi conto che comunque eh, due ore e mezza, quasi tre ore di film, che sono i due film del momento zagest, erano tanti, era difficile fare proiezioni dove la gente non, non scappasse via <ride> urlante con, con la testa in fumo. E quindi abbiamo provato vari metodi, quello per esempio di estrarre dei concetti in brevi filmati, queste sono appunto le Zeitpillole, pillole, i zip spot, eh, sono una cosa ancora più estremizzata di, delle Zeitpillole, pillole, c'è proprio 2-3 minuti di, di informazione, eh, sono stati creati anche lo journal, delle delle piccole puntate youtube dove un po' dei podcast però in formato giornalistico che. Video. ovviamente video giornalistico e hanno avuto anche un buon successo peccato che poi gli attivisti che seguivano questa attività hanno preso altre strade un progetto importante che abbiamo realizzato è stato quello della realizzazione di ben due stampanti 3d e tra l'altro è stato il capitolo italiano il primo a um, ad avvicinarsi alla, ai soldi che ovviamente non ha resource based economy e comunque guida orientalmente l'attivista ma nell'ideologia zygast sono il male supremo ehm, diciamo che noi siamo stati il pr primo capitolo <coughs> che ha deciso che, che potesse aver senso fare una campagna di autofinanziamento per realizzare le stampanti 3d che poi sarebbero servite per aiutarci a promuovere concetti come l'open source, l'open hardware, la collaborazione le nuove tecnologie quindi abbiamo realizzato questa campagna di crowdfunding che ha avuto successo ha raggiunto il goal che ci eravamo dati, l'obiettivo che erano 1000 euro che sostanzialmente all'epoca avrebbero consentito appunto l'acquisto delle componenti per realizzare due stampanti 3D, adesso ne servirebbero molto in meno. Abbiamo realizzato una qui a Milano, una nel gruppo cittadino di Napoli e soprattutto la nostra di Milano è stata sfoggiata in varie occasioni, specialmente nelle, nelle, in queste giornate che venivano organizzate qui a Milano, in questo famoso ZAC, che era un mercato contadino dove. I fornitori dei vari gruppi d'acquisto solidale della città eh, venivano mh, convogliati in un parco per fare vendita da diretta con uh, i cittadini e poi c'era uno spazio dedicato anche alle associazioni. Noi, che abitavamo vicino a questo parco, eh, ci siamo subito fiondati um, anche, con il nostro gazebo e fare un po' di promo promozione delle, delle idee, delle, della, delle alternative. Uh, del movimento Zagest anche uh, uh, ai clienti dei, dei gruppi d'acquisto solidale che potevano essere magari vicini a queste tematiche. Um, se, a seguire nel 2013 um, è stato prodotto da, da Peter Joseph un, un ulteriore mh, contenuto, anche lui evidentemente si è reso conto che film da 2 ore 40-3 ore erano un po' pesanti da digerire dal pubblico e quindi ha provato a, a reinventare anche lui un po' il metodo comunicativo creando questa web series che, dal nome eh, Culture in Decline, cultura in Declino e ha cominciato nel 2013 a fare il rilascio di queste puntate di questa serie eh, che sono state prontamente sottotitolate prima e doppiate dopo da... Che, eh, duravano 20 minuti, sì, mezz'ora al massimo erano sei episodi da mezz'ora ciascuno, e con anche intermezzi simpatici, con battute, con scenette, con gag un po' più leggere, anche per, per dare il tempo allo spettatore di rilassarsi un attimo e di metabolizzare le informazioni, le pesanti informazioni ricevute fino a quel momento e per poi essere bombardato nuovamente da informazioni abbastanza pesanti. E diciamo che il 2013 è stato prevalentemente utilizzato per appunto un, uh, ZP, è Zspot, Z ZP, Zspot, ZJ, e col Chain Decline. Abbiamo fatto anche il ridoppiaggio del Moving Forward eh, con voci più credibili, nella prima edizione c'era per esempio delle voci di persone molto giovani che doppiavano Jack Fresco o altri personaggi un po' maturi. Cercato un po' di migliorare questi aspetti. Ehm, a seguire, eh, sempre nel 2013, è stata fondata ASOS da alcuni attivisti del momento Zygast. Ehm, ASOS sta per Associazione Società Sostenibile, che è un po' l'evoluzione di un'idea che c'era sempre stata all'interno del capitolo italiano di creare un'associazione, una un onlus, una on uno strumento per interfacciarsi barra sopravvivere all'interno delle, delle istituzioni non tanto per per chissà che cosa ma eh, ci siamo resi conto che in italia per esempio se vuoi accedere a una sala comunale o se vuoi fare o vuoi mettere il tuo gazebo e non posso se ti presenti come movimento non hai alcun valore giuridico quindi non ti danno alcun benestare se ti presenti come persona singola ehm, hai parecchie difficoltà, soprattutto molti costi, se invece sei un'associazione e riesci a, a interfacciarti, sei riconosciuto da, da, diciamo, da, dalla burocrazia e <coughs> puoi portare avanti queste, queste azioni. Quindi la ONLUS eh, è stata approvata ma era molto difficile, aveva dei requisiti molto gravi, gravosi che non, non rispettavamo. Quindi, è naufragata ma è stata fatta l'associazione la, e, e fortunatamente mh, è partita e mh, è culminata col, con la creazione del, del simposio Società Sostenibile 2.0 che era un po' la risposta al simposio fatto precedentemente nel 2011 anche, in questo, anche durante quell'evento sono state organizzate delle mh, varie conferenze di oratori sempre da 20 minuti, abbiamo seguito un po' la falsa riga di quello precedente, quindi prima si sono analizzate le, le problematiche, poi si sono analizzate le, le soluzioni possibili in questo momento e le, il futuro, quello che potrebbe essere una soluzione futura, intermezzate da um, varie pillole del Movimento Zygers, è stato un bel evento um, discreto, pubblico, a Verona, che ci ha impegnato a, soprattutto a noi eh, attivisti che facciamo parte dell'associazione per tutto quell'anno. A seguire eh, diciamo che mano a mano il, gru, il, il numero degli attivisti si è un po' ridotto <coughs> sempre più, eh, molti sono partiti in altri progetti, eh, ricordiamo tantissimi attivisti che si sono dati alla politica, e visto che noi ci siamo sempre definiti apolitici, poi tradotto con apartitici, eh, abbiamo sempre visto con diffidenza creare partiti o comunque cercare di sistemare le cose mettendo delle toppe, noi vorremmo riscrivere completamente la, il sistema, quindi non, non, vediamo, non, non, non vediamo sensato il spendere tempo nel cercare di entrare nelle istituzioni e cambiarle, stiamo lavorando per creare un sistema alternativo che, che prenda il posto di questo. Eh, invece molti attivisti che magari vedevano le, le nostre azioni troppo eh, lontane, troppo visionarie o anche solo troppo poco pratiche, si sono rivolte a tutte quelle realtà simili a noi. Eh, che invece davano più una sensazione di praticità quindi vedi eh, Transition Town, Movimento 5 Stelle o um, Greenpeace cioè veramente eh, o anche molta gente eh, ha cominciato a eh, sviluppare a, a portare avanti un cambiamento interiore quindi molti sono diventati buddhisti hanno seguito yoga hanno cominciato a girare il mondo eh, diciamo che eh, un sacco di gente si è si è aperta la mente, grazie anche alle tematiche, alle attività fatte al momento Zygest e ha cominciato poi a cambiare la sua vita, <ride> è sparito un po' dal momento Zygest. E infatti il 2016 a livello nazionale il capitolo italiano si era un po' bloccato, io e Veronica siamo stati invitati a una reunion del movimento Zagest europeo a Rotterdam, Abbiamo fatto questi tre giorni di conferenze, di discussione tra attivisti, di idee, di anche come possiamo definirlo, di, di creazione di, di, di rete e abbiamo conosciuto un sacco di persone interessanti che ci hanno ispirato, un sacco di realtà interessanti, abbiamo partecipato successivamente allo z globale di quell'anno che si era tenuto ad Atene, abbiamo conosciuto Peter Joseph, Abbiamo parlato ancora con ancora più attivisti. e A seguire, quando rientrati in Italia, cioè, siamo visti con gli attivisti del gruppo cittadino di Milano e ci siamo detti: ma cosa vogliamo fare in questo momento zagest? E ci siamo. perché le alternative erano o chiudere il capitolo nazionale o farlo ripartire, ci siamo parlati. e Abbiamo deciso, facciamolo ripartire e quindi. Abbiamo cominciato a organizzare qualche tea speak, qualche presentazione, abbiamo raccattato un po' di gente in giro per l'Italia e siamo qua pronti per, per questo. Il meetup um, europeo sia stato nel 2000, a fine 2015, novembre 2015. Si c'ha ragione, era a dicembre. Tutto I eh, primi mesi del 2016 invece c'è stato l'insidei globale, come sempre a marzo. C'hai ragione, era a era era, era dicembre, sì, qualcosa. faceva freddo era quando siamo novembre, andati. Sì, sì. Novembre, dicevo sì. Quindi, a fine 2015 il meetup europeo, a 2016 l'Osi Day. E a quel punto ci siamo un po' chiesti cosa, cosa fare. E andando avanti, quindi, abbiamo, abbiamo. Come gruppo cittadino di Milano, in realtà, non ci siamo mai fermati in questo tempo, siamo un po' fermato il capitolo nazionale. E un po' ci sentivamo frustrati a, a fare presentazioni, a, a diffondere le idee, a rimandare la gente a, al gruppo nazionale, poi in realtà arrivavano e non c'era nessuno, quindi abbiamo deciso di um, far ripartire anche il capitolo nazionale. E, e quindi appunto diciamo, abbiamo organizzato alcuni eventi. E io inizierei un po' a parlare degli eventi di quest'anno un po' le news di quest'anno. Quest'anno lo Day uh, globale è stato fatto in Australia, a Brisbane, il 25-26 marzo, uh, dove ha partecipato anche Peter Joseph e molti altri attivisti. Stanno cominciando a rilasciare degli interessanti talk uh, su YouTube, sul canale globale del um, Movimento Zagest, che uh, aggiungeremo i link poi nella descrizione. Um, del, del video che verrà caricato sul nostro canale YouTube ehm, e quindi ancora non, non stare neanche troppo a trattare i temi trattati perché abbiamo visto in realtà una bellissima presentazione di, di che cos'è, il un, movimento un, Zagast una, una botta risposta di Peter Joseph dove risponde a varie domande e piano piano stanno rilasciando anche gli altri interventi quindi magari aspettiamo che vengano rilasciati tutti quanti per analizzare un po' questo Z-Day globale. Eh, lascerei magari la parola a Veronica per eh, Ezio se vuole venire anche lui su eh, lo Zday italiano che abbiamo organizzato il um, sabato 29 aprile a Milano. Eh, brevemente raccontateci un po' cosa è stato fatto questo Z-Day. Allora è stato uno Zday intanto per ripartire con appunto le quello che è stato diciamo così una, anche una ripartenza del gruppo cittadino di Milano quindi ci siamo ovviamente eravamo presenti Davide Ezio eh, c'era anche Giovanni, Giovanni. c'ero io e, Giovanni. come coordinatori diciamo così del gruppo cittadino di Milano eh, c'era anche Giancarlo che ci ha ancora anche con una, eh, la grafica eccetera e eh, niente, cosa si è fatto? Si è fatto certamente si è fatto, mh, abbiamo cercato di mh, eh, presentare alcune delle idee fondamentali insomma, del movimento Zeitgeist tramite appunto la visione di alcuni uh, remake che abbiamo fatto personalmente, rimontaggi del, del tema delle di, sintesi di, sì, di colchere in, in decline. <coughs> quindi ehm, abbiamo cercato di intervallarli però anche ad una discussione con il pubblico, un pubblico che era veramente molto attento, molto interessato e che veniva da tutte le parti d'Italia, quindi ci ha fatto molto piacere anche perché non avevamo assolutamente pubblicizzato molto l'evento e era inaspettato il fatto, non erano non erano tantissimi, ma erano molto molto interessati e eh, sicuramente eh, molto, come dire, Avevano, avevano un grande eh, anche una, una, un affetto insomma, verso il movimento perché erano persone che ci seguivano da anni e che però finalmente insomma, sono riuscite ad incontrarci di persona a vedere delle persone eh, del movimento dopo, magari, dopo tanto, tanto, tanto che seguivano i vari eh, contenuti che venivano diffusi tramite il sito eh, abbiamo parlato appunto alla fine di ogni montaggio abbiamo parlato con il pubblico, eh, abbiamo risposto alle loro domande, abbiamo eh, discusso un pochino con loro dei temi generali appunto del movimento Zeitgeist, quelli più importanti, e dopodiché ci siamo... Che, che molta gente vuole sapere cosa fare attivamente, cioè. esatto. Sembravamo bramosi di soluzioni che in realtà magari bisogna anche sviluppare insieme comunque eh, siamo ben contenti di, di farlo poi nel futuro eh. esattamente, infatti li abbiamo rimandati c'erano molte persone anche proprio molto eh, curiose di sapere appunto quali ricette abbiamo noi per, sia per il presente che per il futuro, per cambiare questo sistema e ne parleremo ben volentieri durante la prossima presentazione visto che ci sono diversi progetti che bollono in pentola, ma che per ragioni di tempo non abbiamo potuto in qualche modo spiegarvi bene e parlare approfonditamente. Mi presento, sono Ezio Marano, e sono nel movimento da circa otto anni. Sì, sì. Sì, sì. No, circa. E, niente, uh, il mio intervento allo z è stato molto breve, soprattutto sui, quando si è parlato di Creative Commons, cioè i diritti d'autori, comparandolo con quello che... con la gestione odierna dei diritti d'autore e come vorremmo che fossero, invece, con Creative Commons cambierebbe tutto quanto. Non si negherebbe la paternità della creatività umana, anzi, la si esalterebbe, però non verrebbe sfruttata come lo fanno, so, uh, organi come la CIA e come le società d'autori in tutto il mondo che non fanno nient'altro che il lavoro che fa una banca. Uh, niente, a questo siamo arrivati anche al, uh, al fatto che tutti i pensieri controversi riguardo al all'establishment, a quello che, che ci viene propinato giorno per giorno potrebbero passare per un, un lavaggio del cervello. Effettivamente eh, tutto è un lavaggio del cervello nella vita, già da quando nasciamo ci sono i nostri genitori che ci fanno il lavaggio del cervello, per cui eh, una volta che abbiamo la facoltà di pensiero, che abbiamo la facoltà di, ragiona di ragionare e un senso critico, siamo noi che decidiamo da chi farcelo lavare il cervello. O meglio, siamo noi magari a decidere eh, proprio di pensare appunto, autonomamente. Di pensare con la nostra mente eh, e mh. aggregarci con chi, ci, con chi ci aggrada di più, con chi ci sembra più giusto aggregarci. Esatto, anche basando, basandoci sul nostro uh, common sense, mi viene in inglese, mannaggia, non mi viene sì. eh, il, il buon senso. Buon senso, sì. Ecco, Comunque. quindi Credit Commons è molto importante, grazie Ezio per appunto aver ricordato questo tema, ovviamente di questo ne parleremo anche durante la presentazione appunto del 10 giugno e a Milano qui a, appunto a Milano, ma appunto noi qui parliamo anche per tutti gli altri che eh, volessero ascoltarci nei prossimi, eh, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche il, il resto d'Italia, ovviamente speriamo che ci saranno Uh, ovviamente anche delle come riunioni uh, e comunque delle ripartenze anche in vari capitoli italiani per il momento è ripartito uh, sta per ripartire probabilmente il capitolo di roma sta per ripartire anche forse il capitolo di genova quindi piano piano ci stiamo rimettendo un attimino uh, sulla strada uh, Volevi continuare Dai, sì, uh, giusto. informazione metteremo nel link uh, Metteremo il link del video, della videoregistrazione del, dello Z-Day milanese eh, nella descrizione di questa registrazione. E appunto, come stava già dicendo Veronica, eh, come progetti futuri abbiamo, questa, abbiamo già in calendario una presentazione post-Z-Day qui a Milano che sarà sabato 10 giugno. Eh, dalle 17.30 alle 19.30 al, um, chiama Milano che è uno spazio uh, privato che è comunque è aperto alla cittadinanza milanese cioè a, a, a chi si presenta è uno spazio dove viene um, dato accesso a internet, dato accesso a giornali eh, eh, ti danno delle sale se vuoi fare delle riunioni ovviamente basta eh, farsi conoscere a chiederle eh trattare temi sensati eh, e legali è da anni, è un po' la nostra, il nostro quartier generale il posto dove andiamo a fare le riunioni tra attivisti, le presentazioni, i e altre attività come sta dicendo sempre quindi eh, per tutti i milanesi o comunque persone interessate a venire a Milano eh, segnatevi questo, questa data, sabato 10 giugno andremo a fare un, una presentazione eh, particolarmente orientata a trattare il tema del cambiamento, di quali sono eh, le, le pratiche che possiamo già mettere in atto noi ora con le nostre azioni andremo a parlare un po' di quindi, progetti esistenti, movimenti, gruppi, eh, idee che si possono già attivarsi, che si possono eh, compiere già da oggi, già da, da subito per, per accelerare un po' la, questa transizione, questo cambiamento che tutti auspichiamo. Oltre a Milano, appunto diceva Veronica che si sta riattivando il gruppo Cittadino di Roma, quindi io lascerei la parola a Cristian, che è una, il nostro attivista romano, che, che appunto anche lui sta pensando di eh, fare una presentazione a Roma per far partire il gruppo. Per, per diffondere anche nella Capitale eh, la, le tematiche Zeitgeist, quindi Cristian, ti cedo la parola, raccontaci un po' cosa, cosa avete in programma lì a Roma. Ciao a tutti, eh sì, anche qui a Roma ci stiamo in un certo senso riesumando, in pratica stiamo cercando di riorganizzare un evento per riattivare il gruppo cittadino romano, Diciamo che abbiamo già individuato la location, che non so se si può dire, ma eh, probabilmente sarà il cinema di Silvano Agosti, che, come ha già detto Davide, aveva ospitato già il gruppo romano per la proiezione del documentario Moving Forward, nonché ha partecipato anche al simposio Società Sostenibile. Come ricordo c'è anche il video sul canale YouTube, ogni persona che incontriamo è sacra, e consiglio di vedere un intervento di due minuti, è molto interessante. E dunque in questi giorni si proseguirà così ad organizzare eh, questo evento. Grazie Cristian. Eh, allora continuiamo con, con le news. Eh, sempre Veronica aveva già preannunciato pre che, che forse riuscivamo a far partire anche un gruppo cittadino eh, o quantomeno regionale in Liguria, a Genova, un, un attivista super propositivo che è venuto qui all'Osidei di Milano per farsi conoscere speriamo in bene e sicuramente tra i progetti che abbiamo per il futuro eh, ci sono le ripartenze dei gruppi di lavoro come raccontavo prima abbiamo citato il gruppo di lavoro delle produzioni che è importantissimo quello per grafica video anche il sito necessiterebbe di di un'attività, eh, abbiamo il progetto di far ripartire questi gruppi, gruppi di lavoro. Eh, ovviamente per far ripartire i gruppi di lavoro servono attivisti, e quindi poi arriva il secondo tema, come, come collaborare con il come collaborare con il movimento. Eh, noi abbiamo un, un link in cui si apre un uh, documento Google dove si possono lasciare vari dati tra cui eh, le, le, le, le competenze e le aree di interesse del, del possibile attivista in modo tale che poi possa essere contattato e eh, aiutato nel, nel trovare delle attività da fare, quindi nella descrizione del video aggiungeremo anche il link di questo documento e se siete interessati a collaborare, a darci una mano nel, nel far ripartire a pieno tutte le, le attività del, del capitolo italiano per, per aiutarci a sviluppare un po' di, di idee. Il nostro obiettivo primario, prima non l'ho detto, è quello soprattutto di far conoscere queste idee a più gente possibile perché eh, siamo ancora in una fase in cui molta gente non... non non concepisce nient'altro che il normale il comune modo di vivere, di consumare, lavorare, consumare, lavorare, consumare e, e non vede nient'altro nella vita noi vogliamo far capire che forse questa rota da Cricetti è superata, è dannosa ha delle alternative molto più divertenti, e salutari e, e vorremmo con una massa critica, andarle anche a realizzare eh, in modo tale che poi il nuovo sistema si possa contrapporre a quello vecchio e possa attirare nuova gente. Quindi, chiunque fosse interessato a partecipare a questo progetto eh, può mh, ovviamente partecipare a TeamSpeak. Noi abbiamo, abbiamo pensato di, eh, per il momento, organizzarne uno mensile, quindi il prossimo sarà tra un mese, che eh, fatemi controllare la data, Adesso siamo il 21 maggio, eh, fra un mese dovrebbe essere il 18 giugno Quindi direi che possiamo fissare per il 18 giugno la data del prossimo TeamSpeak domenica. Sì sì, domenica 18 giugno, sempre 21.30 Se qualcuno che ha sentito questo, questa registrazione e eh, ha intenzione di aiutarci eh, vuole presentarsi è eh, benvenuto a partecipare a un futuro incontro TeamSpeak e presentarsi e appunto dirci quali sono le sue competenze, cosa vorrebbe fare, dove vorrebbe aiutarci, oltre a compilare il, il link. Sono, sono due alternative, non è obbligatorio compilare questo documento, può essere un sistema più semplice, altrimenti semplicemente partecipate al Teamspeak. Noi in questo periodo vi stiamo facendo anche il mercoledì perché stiamo organizzando appunto la presentazione de, de la, del gruppo cittadini di Milano e quella di Roma, quindi anche il mercoledì sera potete trovarci online, ma eh, comunque potete scrivere, eh, compilare quel link sul documento e verrete ricontattati. Quindi eh, eh, possiamo anche chiudere la registrazione, vi saluto tutti quanti. Ringrazio chi ha partecipato a questo TeamSpeak e vi aspetto per il mese prossimo in molta più gente. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao a ciao, tutti. Ciao, ciao.